Si può fare orecchie agli animali? Certamente, gli animali domestici soprattutto amano ricevere un trattamento di orecchie, anzi si avvicinano, fanno il pieno e poi quando sono carichi se ne vanno, ma come gli animali io posso sperimentarmi nel fare trattamenti alla frutta, alle piante, Magari faccio il trattamento a una pianta e all'altra no e vedo che cosa succede. Qualunque cosa posso proprio sperimentarmi e fare un trattamento di Reiki. Eh, quello che piace a me è, ormai da tempo è proprio quello di divertirsi. Siamo qua per imparare questo viaggio sul pianeta Terra, quindi sperimentatevi, quindi vedete poi che cosa succede e che cosa funziona per voi.